Purtroppo ci siamo persi la parte in cui ho messo il pozzetto, ci siamo visti tutta la parte in cui praticamente ho fatto il tutto, ho dovuto allargare un po' il, il foro perché purtroppo non c'entrava, ma sono dettagli, comunque alla fine sono riuscito a metterlo, l'ho quagliato all'interno, ora è ora di fare il buco e mettere il nostro picchetto di terra. Con questo abbiamo fatto il buco questo è praticamente il pezzo all'interno non montate la terra e con questo ora vi faccio vedere il buco che ho appena fatto Quindi questo che vedete all'interno è il buco che ho appena fatto ora non resta altro che metterci il nostro bicchetto di terra allora un piccolo trucchetto per far scendere bene il bicchetto di terra è da mia non un po ce ho eh, tranquillamente all'interno andiamo a prendere un po' di sale facciamo un miscuglio di acqua e sale e ce la buttiamo all'interno ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА <cas> <flnel turbulent cima>